quindi comunque eh, ancora funzionava Quindi suppongo funzioni ancora adesso Non è molto che l'ho girato questo video Allora per fare questo glitch abbiamo bisogno della vendere La base operativa con l'auto che vogliamo duplicare dentro E un amico che sta giocando in un'altra sessione E noi dovremo essere nella modalità di puntamento manuale Comunque vi lascerò anche il video eh, Perché questo sta un pochino in velocità ragazzi Se non ce la fate a seguirlo guardate il video originale fra un po' ce la faccio manco io a commentarlo per quanto è veloce invece il playstation network è scandalosissimo perché non carica gli amici comunque va bene paghiamo questi 60 euro l'anno e siamo tutti più contenti ragazzi allora una volta che avete trovato un amico eh, preparatevi l'invito non l'invito quel partecipa che avete visto io qui lo faccio due volte perché ho la connessione lenta. A questo punto vi avvicinate alla porta della cabina della Wengler, fate partecipa, entra e poi partecipa, in pratica, fate per entrare nella cabina e poi fate partecipa, accettate il primo messaggio e schippate il secondo Cercate un'attività in mappa vicino al vostro garage, schiacciate quadrato e ci entrate, anche se vi chiedete di essere l'host, entrate come host una volta che siete dentro doppio tasto ps rifate partecipa accettate il primo messaggio e schippate il secondo con cerchio schippate il secondo entrate nel vostro garage ragazzi io qui entro nell'attico 2 dove avete le vostre le vostre LG normali io qui ne ho due di LG normali come state vedendo e uscite eh, con la LG normale allora alcuni mh, mi dicono che hanno problemi quindi aspettate che sentite il motore che arranca ragazzi e poi date di retromarcia vi farà questo bug vi troverete nella base operativa entrate nella base operativa e sostituite la LG con l'auto che volete duplicare ragazzi ripeto ve lo sto spiegando molto molto velocemente però eh, vi lascerò anche il video in schermata finale, ve lo lascio nella scheda, in descrizione, dove farà a voi allora, una volta che siete entrati dentro, sostituite con l'auto che volete duplicare, io in questo caso avevo una LG Retro Custom fatta apposta per l'occasione, ragazzi vi faccio vedere nel pallino azzurro che la LG Retro Custom è diventata per il gioco una LG RH8, ma in realtà noi continuiamo a vedere la LG Retro Custom, quindi a questo punto andiamo a prendere la LG Retro Custom e usciamo dalla base operativa ragazzi. Notare la targa, mi raccomando, questa è targata a fa fanculo, quando usciamo dalla base operativa la targa cambierà. A questo punto per rendere effettivamente nostra questa auto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salvarla e per salvarla che cosa si fa? Vi allontanate un pochino dalla vostra base operativa, chiamate il centro operativo mobile. E rimettete l'auto nel centro operativo mobile che deve avere una LGRH8 dentro ragazzi adesso io andrò a farvi vedere anche che c'è una LGRH8 dentro quindi vado per comprare giusto per farvi vedere che c'è una LGRH8 centro operativo e come vedete c'è già una LGRH8 dentro quindi mettete l'auto nel centro operativo Il gioco è fatto, ragazzi, e avete salvato l'auto, dopodiché uscirete dal centro operativo. Vi spawnerà in centro città ovviamente. <coughs> a me spawna sempre qui, però penso che a più di qualcuno spawna da queste parti. E eh, io vado a mettere l'auto nell'attico nell 1 perché non ho più bisogno di duplicare e anche per farvi vedere che il, il clone quello che abbiamo sotto il culo ragazzi diciamo eh, è stato duplicato anche perché l'originale è venuto a finire dentro al, uh, all'Eclipse Tower Attico 1 ragazzi, eh, Attico 2 scusate mi sono sbagliato va bene, detto questo ho fatto il Tour de France per commentare questo video per uh, aggiornarvi un saluto a tutti al prossimo video, ciao a tutti